Eccoci Natale 2022, grazie a tutte e tutti per essere stati qua anche questo anno a seguire il mio canale di terapie brevi. Spero vi sia piaciuto, spero che continuerete a seguirmi anche nel 2023. Ci saranno un bel po' di nuovi video, un bel po' di temi interessanti sulle terapie brevi per capire come fare, per capire come portarla avanti, per capire un pochino questo mondo che ormai va avanti fin dagli anni 60 anche da prima e che è ancora troppo poco conosciuto. Quindi Spero che mi seguirete, spero che seguirete anche i vari siti e canali dove eh, porto avanti i miei progetti, progetti con il mio team, il team dell'Istituto ICNOS insieme a Federico Piccirilli e dell'Italian Center for Single Session Therapy. Su istitutoicnos.it troverete tutti i prossimi corsi di informazione, sta per partire a febbraio il Master in Terapie Brevi dell'Età Evolutiva, il nuovo anno della Scuola di Specializzazione in psicoterapie. ovviamente anche però ormai eh, credo che siamo Full, siamo veramente pieni e ovviamente tanti altri corsi come quello in terapia sulla singola a fine gennaio, in terapia breve centrata sulla soluzione. Ad aprile, nel mezzo ci sarà il workshop sul feedback informant treatment utilissimo e sulle nuove logiche. Insomma, andate su ww.isuroicnos.it o seguiteci sui social, seguite anche me su Instagram e su Facebook per tutte le novità. Grazie ancora e ora. Ragazzi, visti i tempi, divertiamoci un po'. Allora, fa, fa, fa, fa. Questa particolare forma di relazione è fondamentale per. Cioè posso fare che il momento lui qui mi sento parlato così e quindi mi incastro. Socio, politico, militare, relazioni eventi governativi. Una veloce ricerca su Google Scholar ti dimostrerà che quando viene utilizzato il termine strategic psychology è utilizzato nell'ambito degli studi sociopolitici, no? Soprattutto nell'ambito delle scienze politiche. Analisi delle strategie di intervento. Una veloce ricerca su Google Scholar ti dimostra che quando viene utilizzato il termine una veloce una veloce strategica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 sto studio, c'è cioè la barba, le occhiaie, mi è niente, non mi sono portato niente, mi sono così da naturale. Pollici sistemici, perché continuo di sistemici? Non c'è scritto sistema, ma che cazzo di sistemici? Articolari muscolari scheletrici metabolici. Io do allora una semplice prescrizione, prescrizione. Mentre molti diranno, vabbè ma ci arrivavo anch'io all'esplosione delle terapie online, però io mi ricordo anche chi tre anni fa diceva che no, che... Eh, so. Da psicoterapia a psicologia sembra perciò una sorta di sineddo, che però comporta. Aspetta, ma no, devo rifare questa: però, poi non è il problema passare da psicoterapia a psicologia, però, è un no, è un gioco. passare da psicoterapia a psico. Ce la so, fare? Ce la posso fare? È un solo video, cazzo. Passare da psicoterapia a psicologia sembra perciò una sorta di sineddoche, che però provo... Ho fame anche. Fede si fa il caffè. Quindi dobbiamo attendere un attimo. Fede va bagno. Morite, su, vattene! Devi proprio parlare per le scale, mentre giù mamma non te mi ha insegnato che nelle scale non si parla perché si fa casino e disturbi gli stanno facendo i video! Il 31 luglio, cazzo! Eh, molto interessante. Il disappunto di Marino. l'occhio omicida di Marino da, da, da. finito ciao beh ciao